Amici della Top Gym, oggi si fanno le gambe e le spalle. Quindi per le gambe è un esercizio non troppo simpatico è il pistol squat con rialzo, almeno è un po' più facile. Quindi mettiamo in questo caso il piede destro dritto in avanti, con una bella severata indietro, mi controbilancio con le braccia in avanti, sfioro il rialzo e ritorno su, stringendo bene il Vediamo anche qualche esecuzione un pochino più avanzata con supporto laterale Posso passare da pistol squat a squat oppure da pistol squat ad affondo e poi la versione completa non è per tutti. Ancora più avanzata se metto le mani dietro le orecchie. Come secondo esercizio vi propongo un affondo con panno elettrostatico di fronte al muro per evitare che il ginocchio superi la punta del piede. Le braccia alte con i gomiti aperti. Scivolo indietro lentamente, stringo forte i glutei, risalgo e mantengo la tensione. Per chi è amante degli esercizi un po' più dinamici, posso sostituire l'affondo oppure mettere subito dopo l'affondo il super set un salto sopra un blocco, tipo il divano, tipo questo puff. Quindi cerco di tenere la tibia sempre perpendicolare al pavimento, faccio un contromovimento delle braccia, come quando faccio lo stacco da terra, e porto in alto le ginocchia. Basso, basso e riprovo. E per i glutei ci facciamo un ponte, sempre monogamba. Poggio la zona delle scapole sul morbido. Allungo una gamba ben tesa tenendo gli addominali contratti. Porto in basso il bacino senza scivolare con le spalle. Quando torno allineo glutei, spalle e piede. E stringo forte. In sostituzione di leg extension e leg curl Possiamo fare il Natural Leg Extension, è pesante da morire, ci vogliono le ginocchia sane e anche le camiglie, e in super set un Leg Curl con il panno elettrostatico, sempre gluteo stretto, mantenendo la tensione qua sotto, parte posteriore della coscia. Tanto si sa che le gambe non le vuole fare nessuno, Comunque, gli ultimi tre esercizi che abbiamo visto li potete fare a circuito in tri set, Eppure per le spalle mica è tanto facile. Comunque, il primo esercizio che vi propongo è il D-push-up. Quindi, metto le braccia leggermente più larghe delle spalle. Piedi uniti, talloni alzati, glutei in alto. Cerco di portare il naso verso il pavimento, mantenendo, cosa fondamentale sempre, i gomiti sopra i polsi. ovvia evoluzione del B push up e il pike push up con piedi su rialzo l esecuzione è praticamente la stessa solo è pesantino ovviamente non poteva mancare l'esercizio per gli sboroni che lo facciamo soltanto io male e Federico un pochino meglio quindi davanti al muro prendiamo la distanza più o meno del nostro omero un bello slancio sempre il naso che sfiora il pavimento e si torna su. Secondo esercizio che vi propongo, non è differentissimo dal primo, però siamo a casa, In push up, ok? Quindi, stessa posizione delle braccia di prima, mi assicuro sempre che in discesa i gomiti siano sopra i corsi, vado con il naso verso il pavimento, schivo e mi metto nella posizione di cobra. Piego nuovamente le braccia, torno con il naso vicino al pavimento, spingo in sui glutei, Non devo fare mai leva dalla schiena, ma sempre spingere con i palmi a terra e usare i deltoidi. Se proprio volessi evolvere l'indo push up posso escludere una gamba. Qui devo ricordarmi di non infossare il collo in mezzo alle spalle. Quindi proposte per l'ultimo esercizio, le classiche alzate laterali, gambe larghezza spalle, braccia semitese, ottimo. Allora porto i gomiti e le mani in linea con le spalle, in questo caso ho la mano extra rotata. Se volessi escludere un po' il lavoro del trapezio, mi tengo lo stipite della porta metto i piedi contro il muro, parto con eh, l'omero perpendicolare al pavimento, braccio semiteso, arrivo in linea con la spalla, lentamente, e allungo bene il collo. Lo so a chi è vecchia scuola che preferisce la mano intrarotata a quella extrarotata, dipende da quanto avete sane le vostre spalle. Terza proposta e ultima, se volete far lavorare maggiormente il deltore posteriore, mettete una gamba avanti piegata, quella dietro, tesa, busto inclinato il più possibile vicino ai 90 gradi, in linea alla spalla, braccio semiteso, arrivo su, chiudendo, attucendo la scapola. Per questa settimana è tutto amici della Top Gym Già sai